Ciao a tutti, oggi andremo a vedere assieme la nuovissima Canyon Erod. La precedente versione è stata utilizzata da moltissimi campioni del calibro di Christoph Aleandro Valverde, Joachim Rodriguez, Matthew Van Der Poel, che la utilizza tuttora e la utilizza il marchio Canyon proprio in tutte le sue specialità, come ciclocross, mountain bike e strada e la porta ad alti livelli. La utilizza anche di fatto, la sua squadra, la alpes in Phoenix. Il telaio è è stato modificato importante è stata la collaborazione di swissside esperta nell'ottimizzazione dell'aerodinamica di fatti da anni attiva nel settore della formula 1 dove hanno collaborato e svolto una serie di test nella galleria del vento Difatti, il telaio ha cambiato le fibre del carbonio e ha cambiato anche le geometrie Difatti, è più aerodinamico rispetto al modello precedente differenza sostanziale per l'aerodinamica che abbiamo già visto anche nelle bici che sono uscite in quest'anno, è stata l'integrazione di tutti i cavi. Intanto ti consiglio di dare un'occhiata nel canale Telegram che ti lascio in descrizione, dove ogni giorno troverai degli sconti a tema bici quindi ti consiglio di andare a vedere e unire. Andiamo a vedere il cockpit. La zona del manubrio, la serie Sterzo, è stata rivoluzionata ed è qui che troviamo le soluzioni più innovative mai viste. Difatti partendo dal manubrio integrato CP0018 che è di 37 grammi, più leggero rispetto al precedente, ma soprattutto è versatile e personalizzabile. Il manubrio è composto da tre parti, il blocco centrale che comprende anche l'attacco manubrio e le due ali laterali che si possono anche togliere possiamo anche però regolarle un esempio che ti dico si può avere un 390 mm un 410 mm e un 430 un'altra novità molto interessante è relativa alla possibilità di regolare l'altezza di 15 mm del manubrio senza dover tagliare il tubo forcella cambiato anche il reggisella il tubo della sella s&p 0046 che equipaggia tutte le nuove irod presenta una sezione molto larga nella parte superiore per avere la maggiore resa di aerodinamica possibile ma nella parte inferiore che va a scomparire all'interno del telaio si dimezza pur mantenendo la solidità strutturale necessaria infatti tramite questa intelligente innovazione si può ottenere un piccolo risparmio di peso di 6 grammi ma soprattutto la cosa per cui è stato fatto questo movimento è una riduzione sensibile delle vibrazioni provenienti dalla strada e di conseguenza questo porta un grande comfort al ciclista che la utilizza le geometrie, le specifiche di questa irod è sempre una bici da gara con geometrie molto aggressive, motivo per il quale questa bici è amata da molti ciclisti professionisti però con questo nuovo modello Canyon ha scelto di seguire una filosofia diversa e rendere la bici più alla portata di tutti cambiando di poco le geometrie del modello vecchio. Il peso dichiarato del telaio della Aeroad CFR da versione con Shimano Dura-Ace di 2 è di 915 grammi. La forcella ne pesa 425 e il peso di questa bici in taglia L senza pedali è 7,3 kg. I prezzi li possiamo trovare a partire da 3.299 euro per la versione Aerod CFSL. Con Shimano 105 e ruote Reynolds in carbonio e arriviamo al massimo di prezzo di 8.999 euro per la versione irod CFR assemblata con campagnolo Super Record e ruote campagnolo Bora One. Ma troviamo comunque con lo stesso telaio montato un modello che abbiamo già citato prima con Durace D2